Ciao a tutti! Oggi prepareremo i tartufini di pandoro con nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più il tempo di riposo in frigo. Gli ingredienti sono pandoro tagliato a pezzetti, panna fresca, nutella, granella di nocciolo e cioccolato fondente. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pandoro. Chiudiamo con il coperchio ed il misurino e facciamo tritare per 40 secondi a velocità 7, spatolando di tanto in tanto. Primiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la panna. Facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 4. Trasferiamo l'impasto in frigo per almeno 30 minuti. Trascorso il tempo prendiamo un po' dell'impasto, schiacciamolo, posizioniamo un po' di Nutella al centro, chiudiamo. e formiamo una pallina. Continuiamo così per tutto il resto dell'impasto. Procediamo decorandoli con cioccolato fuso o granella di nocciole. e riponiamoli all'interno di pirottini di carta posizioniamoli in frigo per un'ora prima di servirli tartufini di pandoro con nutella si conservano in frigo per due o tre giorni. Grazie e alla prossima ricetta.